Bene, una buona serata e una buona anche nottata, perché ci stiamo... Per prolungarci per la notte e chi ha quella gioia di poter rimanere, ne siamo coscienti che il Signore ci benedirà. Stasera il Signore mi ha messo a cuore di condividere il Salmo 63. Chi ha una Bibbia a portata di mano, cerchi questo Salmo 63 perché fra poco lo mediteremo. Nel frattempo vorrei pregare che il Signore ci dia quella gioia di poter trasmettere tutto ciò che ci metterà dentro il nostro sacco perché vi professo che in questo momento io non ho niente dentro di me, sono vuoto completamente. Ma sono sicuro però che Dio mi riempirà del suo Santo Spirito e metterà le parole nella mia bocca e nel mio cuore. Bene, chi è nella possibilità di pregare insieme a me non deve fare altro di mettersi in ginocchio davanti alla presenza di Dio e di Gesù. Come fare? l'ho ripetuto diverse volte e lo voglio ripetere abbreviato anche adesso. Basta che vi immaginate la presenza di Gesù davanti a voi e vedete i suoi piedi e vi dovete inchinare così, con la vostra mente o con il vostro corpo, come preferite voi. Dipende dove siete e non potete inchinarvi con il corpo inchinatevi con la mente o con gli occhi chiusi o con gli occhi aperti ma lasciate tutto ai piedi di Gesù abbandonatevi e mentre siamo qui davanti alla presenza di Gesù che ce lo immaginiamo davanti a noi siamo coscienti di poter scaricare su di Lui, davanti ai Suoi piedi, tutto quello che ci rode, tutto quello che ci disturba, le nostre malattie, le nostre ansie, le nostre paure, tutto ciò che dentro di noi è da buttare via. Buttiamolo ai piedi di Gesù sapendo che Gesù modellerà tutto ciò che noi mettiamo davanti ai Suoi piedi. Con questo siamo raggiunti alla preghiera totale. Se vi viene voglia di piangere, piangete, perché dovete essere liberi quando presentate tutto il vostro problema, dipende il vostro problema, se vi viene di piangere, piangete. Apritevi il vostro cuore davanti alla presenza di Gesù. Con questo voglio dirvi Voglio dirvi che dovete essere voi stessi, semplici, a dare tutto ciò che vi fa male dentro di voi, ai piedi di Gesù, malattie, ansie, altrosi, difficoltà, qualsiasi cosa che non vi appartiene più. Lasciatela ai piedi di Gesù. Ecco, adesso che avete fatto ogni cosa, preghiamo. Padre Santo, Dio d'amore, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, stasera veniamo a te. Qui, davanti al tuo figliolo Gesù Cristo, davanti ai piedi del tuo figliolo, coscienti che tu stasera ci benedirai oltre modo. Grazie, Padre in Cristo Gesù. Grazie del tuo grande amore, di questo grande privilegio che tu elargisci a ognuno di noi. Grazie, Padre. Infinitamente grazie. O oh, buon Padre celeste. Oggi vogliamo presentare a te le nostre famiglie, i nostri figli, i nostri cari, tutto quanto concerne la nostra grande famiglia. La voglio presentare e la vogliamo presentare qui davanti ai piedi del tuo figliolo ti ringraziamo con, con tutto il nostro cuore ti ringraziamo perché veramente Padre questa sera sicuramente ci elargerai un grande miracolo, una grande guarigione. E stasera, padre, convinti di questo grande beneficio che riceveremo, ti vogliamo lodare con tutto il nostro essere. Benedici padre, ancora a questo Salmo 63, che leggeremo e siamo sicuri sarai tu a parlare come prima persona grazie padre ti ringraziamo nel nome di Cristo Gesù che tu l'hai benedetto in eterno, Amen bene cari nella grazia adesso che abbiamo finito di pregare vogliamo leggere questo Salmo 63 dove dice come testo l'anima assetata di Dio. Siete assetate da Dio? Se siete assetate da Dio, questo titolo fa per noi. Il mio cuore è assetato da Dio. La mia anima assetata da Dio. E tu? Come ti senti? Ti senti assetato di questo privilegio che Dio vuole donarci oppure non ne vuoi sapere di ciò che Dio vuole fare a te? Qui ci vuole dire, nel Salmo 63, dal primo versetto, Salmo di Davide, quando era nel, nel deserto di Giuda. E dal primo versetto dice, Oh Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba. Di te, È assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo, languente in arida terra senza acqua. Vedete, qui dal primo versetto, già è un versetto che ci coinvolge a essere assetati dalla presenza di Dio, come quando. Siamo in un giorno di sole caldo in campagna lontani da un recipiente dove si può dissetare. E il sole ci sta prendendo in testa e ci lascia perplessi da una sete bisognosa di dissetarsi. E e il nostro essere dentro di noi cerca come dissetarsi e in quel momento la nostra anima ci riferisce che solo Gesù ci può dissetare in quel momento di assenza di liquidi del nostro organismo e nella nostra anima qui ci dice proprio chiaro di te è assetata l'anima mia a te anela il mio corpo languente in arida terra senza acqua quando noi siamo in un punto così secco il dio nostro è il nostro baluardo la nostra arma di appoggio dove possiamo inganalarci e dissetarci e in quel momento il nostro essere prende liquidi internamente e esternamente e trova rifugio in quel punto che Dio ci manda quel refrigerio, quell'aria fresca, quella freschezza interiore ed esteriore e anche fisica e psicologica e mentale. Vedete, quando uno cerca con tutto il cuore e l'anima, il Dio dell'impossibile, avviene tutto questo trasferimento, tutta questa trasmissione di pensiero con l'anima. E l'anima ci fa capire in questo contesto che chi cerca Dio viene dissetato. E l'anima si produce in un oasi addirittura creata con l'immaginazione della presenza di Dio vicino a noi, che ci disseta. E qui dice dal secondo versetto Così ti ho contemplato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria e noi contempliamo in quel momento in quell'oasi come se lì ci fosse il santuario di Dio lo contempliamo con la nostra forza così ti ho contemplato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria noi vediamo in quel momento che Dio ci disseta e ci purifica e ci dona quella forza, con quella potenza che spigiona dall'alto e eh, internamente ed esternamente ci dà quello che abbiamo più bisogno. Questo è il santuario di Dio così ti ho contemplato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria vedete questo vedere il santuario di Dio e la sua forza è quando noi percepiamo quel miracolo che avviene interiormente e fisicamente dentro di noi a volte dice, ma io non vedo Dio, io non vedo il miracolo, io non vedo questo, ma tu vedi dentro di te il tuo cambiamento, sia dentro che esternamente di te. Vedi come Dio ti cambia, ti spiora e ti dà quella gioia della resistenza più potente che eri prima distrutto e ora prendi forza e qui dice nel terzo versetto poiché la tua bontà vale più della vita le mie labbra ti loderanno ecco perché io lodo sempre Dio notte e giorno come meglio posso certo non sono un dottore di legge non sono un avvocato non sono quello che sono ma quel poco che sono lo contemplo notte e giorno al mio meglio di quello che posso. Dio è contento di quello che noi offriamo. Non dobbiamo prima diventare dottori, non dobbiamo prima diventare santi per contemplare Dio, non dobbiamo prima essere quello che desideriamo essere e poi contemplare Dio. Prima contempliamo Dio, nominiamolo in preghiera, avviciniamoci a Lui, poi Lui che ci cambia il nostro cuore, la nostra anima e il nostro essere, perché Lui vuole prima che noi partecipiamo all'esistenza che desideriamo a arrivare e dal quinto versetto dice l'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso. La mia bocca ti loderà con labbra gioiose. Vedete, l'anima nostra sarà saziata come quando, come poco fa. Io ho mangiato e mi sono saziato mia moglie mi diceva a posto ti sei saziato ti sei soddisfatto alleluia ci ho detto mi sono soddisfatto mi sono saziato e voglio adesso ringraziare dio per quello che ci ha dato ecco prima Assaporiamo la gioia del Signore nella preghiera prima di mangiare, presentiamo a Dio tutto ciò che Lui ci dà per mangiare, poi finito mangiare dichiariamo di aver ricevuto quello che abbiamo chiesto ringraziandolo per quello che ci ha dato. E abbiamo assaporato e mangiato. Vedete, non è che uno dice «Beh, stamattina mi sono alzato, mi sono messo in ginocchio, ho pregato». E poi che si è visto e visto. No, miei cari! Qui Dio dice «Chi mi ama, perseguita nella preghiera tutto il giorno e tutta la notte» finché io lo benedirò. Questo dice il Signore, non dice, eh, la mattina ti alzi, preghi e poi fai il tuo lavoro tranquillo, come se niente fosse, e aspetti la sera, la notte e magari quando vai a letto fai un'altra preghiera e che si è visto si è visto. No, cari nella grazia! Bisogna pregare notte e giorno, tempo e maltempo, e buon tempo e tutto il resto che ci viene davanti. E qui nel versetto 6 dice di te, mi ricordo nel mio letto, a te penso nelle veglie notturne». Vedete? Di te mi ricordo nel mio letto e a te penso nelle veglie notturne, ci ricordiamo di lui? Pensiamo a lui nelle veglie notturne quando non possiamo dormire? E ci sono persone che dicono io conto le pecore e così poi mi addormento. E eh no, cari nella grazia. Bisogna pensare a Dio nei momenti che non possiamo dormire ringraziandolo, adorandolo, perseguitando nella preghiera sia nel dormiveglia che nel sonno e quando siamo coscienti, in qualunque momento, lodare Dio. E dal settimo versetto dice «Poiché tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali». «Poiché tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali». Vedete, dopo che noi abbiamo fatto il nostro dovere, ci siamo riconciliati con Dio, abbiamo chiesto ciò che abbiamo chiesto, abbiamo ottenuto ciò che abbiamo chiesto ecco che avviene questo l'anima mia si lega a te per seguirti la tua destra mi sostiene vedete poiché tu sei stato il mio aiuto io esulto all'ombra delle tue ali vedete tutto si concatena a un incatenamento spirituale. E Andando prima ancora, nel versetto 16 «Di te mi ricordo nel mio letto, a te penso nelle veglie notturne, poiché tu sei stato il mio aiuto. Io esulto nell'ombra delle tue ali, l'anima mia è si lega a te per seguirti, la tua destra mi sostiene. Vedete, è tutto un incatenamento che possiamo proseguire nella strada verso Dio insieme al suo figliolo, Gesù Cristo, che ci sostiene notte e giorno. L'anima mia si lega a te per seguirti, la tua destra mi sostiene. Il Signore è vicino a noi. Vedete? Noi siamo accanto a Lui con il nostro fianco sinistro accanto alla destra del Signore. Ci teniamo per mano addirittura abbracciati spalla su spalla. E ci teniamo forti verso il cammino per la Gerusalemme celeste. E qui ci dice «Ma quando cercano la rovina dell'anima mia, sprofonderanno nelle parti più basse della terra». Vedete, nel versetto 9, proprio è quel castigo che le nostre anime a volte desiderano. Ma quando cercano la rovina dell'anima mia, sprofonderanno nelle parti più basse della terra. Questo è proprio per uno spogo personale della nostra anima, perché vediamo a volte persone che ci perseguitano e ci vorrebbero rovinare con la sua grandezza, con la sua politica, con la sua fare di Oppressione contro di noi e desideriamo che quando cercano la rovina dell'anima mia sprofonderanno nelle parti più basse della terra. Addirittura desideriamo che sprofondano nella più bassa profondità della terra. E dal versetto 10 dice: saranno dati in palia della spada. Saranno preda di sciacalli, ma il re si rallegrerà in Dio. Chiunque giura per lui si glorierà, perché ai bugiardi verrà chiusa la bocca. Vedete, questo è il più glossale del versetto di chiusura di questo Salmo.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 nella grazia, questo è il mio gioioso pensiero per ognuno di noi. Restiamo fermi nella fede e adoriamo Dio ogni attima, ogni attimo della nostra vita, notte e giorno. Non passi quell'ora vuota senza che adoriamo Dio, perché... Proprio in quel momento che noi siamo fiacchi, depressi e non facciamo niente, e in quel momento lì siamo preda del nemico. In quel momento che desideriamo il vuoto dentro di noi e non esercitiamo la fede, in Cristo Gesù in quel momento noi siamo vulnerabili vulnerabili perché la debolezza prende possesso su di noi e il nemico in quel momento scaglia le sue frecce contro di noi ecco perché io quando ho capito che era necessario non avere vuoti di dare spazio al nemico di attaccarmi e da quel momento che ho compreso questo sono nella gioia non do spazio al nemico di scagliare le frecce contro di me ecco il segreto, cari della grazia. Oggi vi ho svelato ancora un altro segreto. Quando voi siete occupati ad evangelizzare, a creare nel presente ciò che il mondo in questo momento ha bisogno di poter comprendere ciò che Dio vuole da loro, voi sarete invulnerabili. Nessuna freccia, nessun danno verrà su di voi perché voi siete occupati a dar gloria a Dio e a Gesù. Questo è il più grande dei segreti. Sprofondate in questo grande segreto, immergetevi tutti e date spazio all'evangelizzazione di portare anime a Dio, alla salvezza di Dio. Tutti uniti saremo sempre più forti e Invisibili. Saremo fortificati nel Signore, Dio Onnipotente, in Cristo Gesù. Con questo voglio terminare questa sera il video in webcam e tra poco metterò un altro video con normale video registrati. Bene, voglio salutarvi con una piccola preghiera che possa il Signore rinforzarvi, donarvi ciò che desiderate ancora da ora in poi. ti è possibile immagine di essere ai piedi di Gesù come vi ho spiegato Alleluia gloria a te mio Gesù veniamo a te qui davanti ai tuoi piedi mio Gesù vogliamo portare a te ogni cosa che ci disturba Ogni cosa che dentro di noi è in questo momento ammalata, la vogliamo portare a te. Vogliamo che tu ci guarisci. Vogliamo che tu ci sani. Vogliamo tu che fai ogni cosa per noi. Oh mio caro Gesù, grazie per la tua comprensione, grazie per il tuo amore, grazie per la tua potenza che tu ci hai elargito ora in voi. Benedici ancora questa notte tutti insieme che possiamo adorarti e glorificarti e dar grazie a te, o oh Buon Padre Celeste, Dio d'amore. Grazie infinitamente grazie nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo che tu l'hai benedetto in eterno Amen Gloria a Dio cari nella grazia vi saluto nella pace del Signore Dio volendo ci sentiremo noi domani mattina alle 5 in voi nel frattempo vi metto un altro video registrato. Pace del Signore. Vi abbraccio come faccio sempre e vi cullo come Gesù culla me. E quattro baci. Uno, due, tre e quattro. Per ognuno di voi. Pace del Signore, buonanotte a tutti. <coughs>